mostro tutti gli ultimi acquisti che ho realizzato su Wish e eh, vi rispondo anche a tutte le domande che mi avete fatto a riguardo su questo sito di shopping online. Dunque alle domande principali che mi avete fatto risponderò oggi in questo video, a, eh, se avete altre domande da farmi le lasciate giù eh, nei commenti e eh, in un prossimo video dedicato appunto a Wish risponderò anche a queste domande. Dunque, una delle domande più gettonate è da dove arrivano tutti i prodotti che acquisto su Wish. Dunque, io ho visto che il 98% delle cose che ho acquistato mi sono arrivate eh, dalla Cina o eh, comunque dall'Asia in generale. Quindi tutti i prodotti arrivano da lì. Eh, Un'altra domanda che mi è stata fatta è se ho mai pagato la dogana. Allora, per quanto riguarda me, io la dogana non l'ho mai pagata. Eh, però è anche vero che ho sempre fatto acquisti molto molto economici di 2, 3, 4 euro Nell'ultimo video ho pagato qualcosina in più, sono arrivata a pagare anche 10 euro per un prodotto Ma eh, comunque sempre eh, meno rispetto ai controlli che appunto vengono realizzati eh, sulle dogane per la quale incominciano a verificare eh, i prodotti su una soglia di circa 20 euro se non ricordo male sotto agli ordini inferiori a questa cifra i prodotti e eh, le spedizioni non vengono controllate un'altra domanda è se ho sempre ricevuto tutto allora no mi è capitato un paio di volte di non aver ricevuto i prodotti ma non ho avuto nessun problema in quanto ho chiesto il rimborso e mi è stato subito, subito uh, risarcito appunto il, uh, il costo del prodotto un'altra domanda era riguardante i prodotti gratuiti allora io come già vi avevo spiegato nel video precedente il prodotto è gratuito però alla fine bisogna pagare le spese di spedizione che comunque sono sempre bassissime perché sono di 1 o 2 euro moltissimi mi avete suggerito di provare un altro sito sul quale fare acquisti ed è eh, aliexpress allora io quel sito non lo conosco e quindi eh, Penso in futuro di provarlo e realizzare un ordine anche in quel sito lì, sono ancora un po' diffidente perché ancora non ho capito come funziona il ehm, rimborso o comunque non ho ancora capito se è un sito completamente sicuro ehm, proprio perché essendo viaggi molto lunghi i pacchetti si possono perdere e io non so se eh, posso anche in questo caso essere risarcito, comunque se mi viene rinviato il prodotto, comunque penso che eh, lo proverò. Sapete che i vostri consigli per me sono preziosissimi e quindi eh, se voi me l'avete consigliato è evidente che è un sito per la quale vale la pena fare acquisti. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, io ehm, ho sempre provato appunto cose molto eh, economiche e molto piccole ecco diciamo così che comunque non hanno un costo esorbitante e la qualità è quella che serve a me non dico che sia ehm, non so, che siano prodotti professionali ma non sono neanche eh, da buttare insomma tutti i prodotti che io ho utilizzato fino adesso mi sono trovata molto molto bene a parte alcuni che comunque vi ho segnalato e ehm, e altre volte li ho anche riacquistati proprio perché ehm, la qualità mi è piaciuta moltissimo e niente oggi vi mostro i prodotti che ho acquistato questa volta che appunto sono un po più costosi rispetto a tutti gli altri ordini che ho fatto in passato ma prima iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video e lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o ehm, se volete altri video di questo tipo e niente partiamo con gli acquisti dunque il primo oggetto che vi mostro è un oggetto che sto utilizzando in questo momento e che non riuscite a vedere perché è esattamente il piedistallo della fotocamera e è, è arrivato velocissimo è stato uno dei prodotti più veloci che eh, ho ricevuto acquistati da wish e credo di averlo ricevuto in una settimana massimo 10 giorni questa era la scatola in cui ehm, è arrivato all'interno c'era anche il sacchettino di protezione dove appunto all'interno c'era il treppiede, e eh, all'interno c'è anche questo ehm, gancio che serve per tenere in piedi il telefono quindi è un adattatore diciamo si può utilizzare sia per la fotocamera che um, per il cellulare è bello a me piace, è resistente non, non ha avuto problemi fino adesso e lo, sto già, e lo sto già usando da più di un mese e mi trovo davvero molto bene quindi per quanto mi riguarda questo prodotto è assolutamente promosso un altro prodotto che ho acquistato questa volta e che vi ho già mostrato è questo ehm, lavapennelli che serve per lavare i pennelli in un minuto anzi in 20 secondi secondo quello che c'è scritto sulla scatola e l'abbiamo provato insieme in un video e funziona benissimo io me ne sono letteralmente innamorata proprio perché eh, quando ho bisogno di un pennello con questo ehm, con questo aggeggio qui, non so come chiamarlo, con questo lavapennelli eh, riesco ad avere il pennello pulito ma anche asciutto pronto immediatamente per l'utilizzo perché io non lavo mai i pennelli subito dopo che li ho utilizzati e quando mi servono mi rendo conto che sono completamente lerci ma con questo ho risolto assolutamente il problema perché mi lava e mi asciuga immediatamente il pennello e questo l'ho pagato eh, 7 euro più 4 euro di spese di spedizione un altro acquistino che ho fatto sono i pennelli appunto e eh, li ho riacquistati se avete visto gli altri video quelli passati avete visto che ho acquistato dei pennelli con la quale non mi sono trovata per niente bene eh, ci ho già provato due volte la prima volta mi è arrivato il set completo ma non mi piaceva, la seconda volta invece mi piaceva il pennello ma ne era arrivato uno solo invece del set completo, questa volta ho riacquistato il set, sembra un set decente, è arrivato anche nella sua custodia in pelle e questo qui è il set di pennelli che ho acquistato questa volta, i pennelli sono davvero tantissimi. e eh, sembrano molto molto buoni ora dovrò pulirli tutti e provarli ma se volete possiamo farlo insieme in un video in cui provo non solo questi prodotti di Wish ma anche quelli dell'altra volta così racchiudo tutto il video in un'unica volta i pennelli appunto ne prendo uno a caso mi sembrano molto molto buoni rispetto a, a quelli dell'altra volta sono decisamente molto più fitti e anche questo però l'ho scelto economico il set è di ben 24 pennelli che li raggruppa tutti sia quelli per il viso per il contouring per gli occhi per le labbra e anche per le sopracciglia insomma in questo set ci sono proprio tutti tutti tutti i pennelli senza contare che ha anche la custodia e li ho pagati 5 euro più 5 euro di spesa di spedizione quindi 10 euro in tutto per 24 pennelli andiamo a questo, questo qui è un olio di Argan che secondo il sito ma di nuovo non sono sicura perché è scritto tutto completamente in cinese o giapponese ma no dovrebbe essere cinese dovrebbe essere comunque un olio di Argan arricchito di vitamina E, carotene che serve sia per i capelli secchi e spenti, sia per um, la caduta dei capelli o l'elasticità, ma anche ovviamente per la pelle. Sono 60 ml di prodotto e l'ho pagato 2 euro più 2 euro di spese di spedizione, quindi 4 euro in tutto. Non vedo l'ora di provare questi prodotti con voi, se avete visto l'ultimo video avete visto che utilizzo un olio per i capelli al mattino, e quindi credo che lo proverò eh, molto molto presto. Poi c'è questo prodottino molto molto strano, che in realtà è molto diverso dalla foto che c'era sul sito, ed è questo prodottino che dovrebbe essere un uh, siero viso, ma uh, che ho scoperto poi essere un, uh, una base uh, trucco mattificante e uh, della quale non conosco assolutamente gli ingredienti perché è arrivato così proprio senza scatola e uh, all'interno ha delle pagliuzze di oro, il prodotto che ho acquistato io in realtà era questo Quindi come potete vedere non è esattamente identico, c'è scritto che era antirughe, um, idratante, illuminante, che um, chiude i pori, effetto lifting, insomma un sacco di belle cosine e questo l'ho pagato 1 euro più 1 euro di spesa di spedizione e sì, questo finora è l'unico prodottino di questo ordine che non mi ha convinto completamente ma eh, prima dovrò andarlo a provare e eh, cercherò anche nel frattempo eventualmente ehm, anche gli ingredienti che qua proprio non sono scritti bisogna andare un po' più chiusi proviamo e vediamo che cosa succede qui c'è un altro bel pacchettone cosa c'è qui dentro dunque questo è un set alla cheratina, uh, anzi un trattamento alla cheratina di uh, shampoo e uh, trattamento appunto al 12% in realtà io che ho i capelli um, diciamo lisci o comunque mossi avrei. Um, mi sarebbe bastato una percentuale più bassa perché da quello che ho letto il 12% è per chi ha i capelli afro tipo e, eh, che io ovviamente non ho e volevo provare questi prodotti insieme a voi in un video dedicato ai capelli un video che state aspettando da tipo un anno ma riuscirò a farlo solo che poi ho tagliato i capelli e di conseguenza fare questo trattamento in questo momento non ha senso uno perché eh, in questo momento avendo tagliato i capelli ce li ho più lisci rispetto al solito e eh, poi perché... Ehm, ho tagliato tutte le doppie punte, tutti i capelli secchi e di conseguenza non riuscirei a vedere né eh, il risultato lisciante né eh, il risultato riparatore quindi lo terrò in pausa eh, ancora un pochino il video, per i capelli, il video dei prodotti per i capelli lo realizzerò lo stesso ma senza questo prodotto qua questo prodotto qui credo che rimarrà in pausa fino eh, all'estate prossima Ah, eh, il trattamento eh, l'ho pagato 8 euro più 5 euro di spese di spedizione e comprende appunto questi due prodotti entrambi eh, a, da 100 ml ultimo prodotto per questo ordine sono questi ciondolini qua di Natale che utilizzeremo subito subito per realizzare un video che ho pagato un euro più un euro di spese di spedizione e sono ehm, aspetta che conto quanti sono 10 ciondolini dovrebbero essere 10 ciondolini dedicati al Natale quindi c'è un pazzetto eh, di neve delle campanelle il faccino di Babbo Natale il bastoncino di zucchero e niente questo è eh, l'ordine che ho realizzato questa volta e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto un po di compagnia ricordatevi di iscrivervi al canale e eh, attivare la campanellina lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video e niente, lasciatemi scritto nei commenti quali di questi prodotti qui volete provare insieme a me in uno dei prossimi video con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!